Se non riesci a stare bene con te stesso quando sei solo, cercherai una relazione per mascherare il tuo disagio. Allora stai pur certo che il disagio riapparirà sotto un'altra forma all'interno della relazione e probabilmente ne riterrai responsabile il partner. Tutto quello che devi fare è accettare questo momento pienamente. Allora sarai a tuo agio nel qui ed ora con te stesso. Ma si ha davvero bisogno di avere un rapporto con se stessi? Perché non si può semplicemente essere se stessi? Quando hai un rapporto con te stesso, è come se scindessi in due. C'è l'Io e il sé, soggetto e oggetto. Questa dualità, creata dalla mente, è la radice che causa l'inutile complessità. Tutti i problemi e i conflitti della tua vita. Nello stato di illuminazione, tu sei te stesso l'io e il sé, fusi in tutt'uno. Non ti giudichi, non ti senti dispiaciuto per te stesso, non sei orgoglioso di te, non ti ami e non ti odi e così via. La frattura causata dalla consapevolezza viene risanata e la sua maledizione eliminata. Non c'è più un sé da proteggere, difendere o nutrire. Quando sei illuminato c'è solo una relazione che quella con te stesso. Una volta che vi hai rinunciato, tutte le altre relazioni saranno rapporti.